vuoi dirlo tu, eh, ti sei appunto preparata? A questo, sì. questo... Buonasera a tutti sì l'ho tolto l'ho tolto buonasera a tutte eh, giro di me come vedete ci sono due grandi donne Simone de Beauvoir e Franca Rame. e vi ricordo con l'occasione che domani eh, sempre alle 18.30 avremo per, lì, per il ciclo leggendarie insieme a Filomena Campus da Londra quindi una direzione con Filomena da Londra, eh, ricorderemo praticamente, parleremo di Franca. Allora, il mio intervento eh, ovviamente non sarà lunghissimo, è un, un intervento di, di attualità molto contingente con quello che stiamo vivendo attualmente e, e riguarda donne, lavoro e pandemia. Partiamo dal primo dato che è il, praticamente il dato... Il dato Uh, che è molto, che ci, veramente molto grave ehm, che praticamente su nuovi disoccupati 99.000 praticamente sono donne quindi quelle che eh, le persone che in questo periodo di pandemia hanno uh, perduto quelle, le persone più colpite eh, hanno perduto le, il lavoro le persone più colpite sono state le donne quindi la pandemia come sappiamo non ha avuto un impatto soltanto sulla salute di tutti, ma ha avuto anche un impatto culturale, sociale ed economico, potremmo parlare di variante culturale, di variante sociale, di variante economica. Ecco Rita, ciao Rita. E, quindi eh, le donne da un punto di vista sociale ed economico durante questo periodo della pandemia sono, uh, sono la fascia praticamente più colpita. Vorrei riportare, vorrei leggervi mh, quello che ha scritto una giornalista praticamente eh, sull'Atlantic, Helen Lewis, che ha scritto testuali parole, eh, quando sento persone che cercano di trovare il lato positivo del distanziamento sociale e del, e del lavoro da casa, sottolineando che William Shakespeare e Isaac Newton realizzarono le loro opere migliori mentre l'Inghilterra era devastata dalla peste, la risposta è ovvia, nessuno dei due doveva occuparsi dei bambini quindi che succede? Succede che in questo periodo di, di pandemia le donne sono quelle che perdono il lavoro, le donne sono quelle che hanno un carico di lavoro eh, non retribuito eh, che è quello di casa e che è quello dei figli che stanno facendo praticamente anche la scolarizzazione attraverso la DAD e tutto ricade praticamente sulle donne, le donne non riescono sempre a conciliare eh, il lavoro sia esterno anche se adesso molto è smart working con quello che è il lavoro eh, di cura sia dei, diciamo che detto, dei bambini della casa ma anche degli anziani perché poi il, in questo periodo di pandemia dopo le persone anziane anche sono quelle più colpite ad occuparsi delle persone anziane sono, sono sempre le donne e c'è un report delle Nazioni Unite che trovate online che potete scaricare sono 20 pagine in inglese intitolato dal titolo molto significativo intitolato l'impatto del covid sulle donne quindi l'impatto del covid sulle donne appunto anche le nazioni unite affermano che le donne sono le più eh, a livello eh, di gap sal salariale c'è cioè un gap eh, che guadagnano di meno quindi con gli uomini del 15% soprattutto in Italia quindi il salario inferiore e hanno tendenzialmente un lavoro precario e, e, e sono infatti le donne più colpite sono quelle che hanno un lavoro a tempo determinato e non un lavoro a tempo indeterminato. E il lavoro di cura della casa hanno retribuito, di cui Simone de Beauvoir eh, parlò tanto anche nella sua intervista perché sono femminista e vorrei ricordarlo perché ho ho avuto una riflessione su questa cosa, nel senso che forse le cose non sono così tanto cambiate, nel senso che il lavoro della casa dei bambini ricade sempre sulla donna e Simone de Beauvoir dice quando questo, questo tipo di, eh, di, eh, di lavoro eh, viene condiviso e viene fatto anche dall'uomo, allora lì... Gli avremo la vera, la, vera, la vera rivoluzione effettivamente vorremmo riflettere sul fatto che ancora oggi il lavoro di accudimento dei bambini, della scuola e della casa ricade ancora sulle donne è un lavoro non ritribuito eh, sono ore non ritribuite a cui la donna si dedica insieme al lavoro che deve fare, il smart working o no eh, da questo punto di vista domani ne parleremo c'è un brano molto bello di Franca Rame da tutta la saletta chiesa che appunto è molto ironico che dice questo lavoro chi me lo paga a queste ore chi me le paga praticamente no? oltre tutte le ore di lavoro che faccio. Eh, e il, il report delle Nazioni Unite poi fa un focus per garantire la rappresentanza delle donne anche nella pianificazione di risposta al covid, quindi la parità anche da un punto di vista di potere, di strategia politica e di risposta praticamente alla pandemia, quindi che anche qui le donne abbiano praticamente voce. E, le, ovviamente abbiamo visto che l'impatto del covid sull'economia anche in Italia è stato devastante molte attività chiudono i guadagni sicuramente sono inferiori e, e tutta la macchina economica in qualche modo si è, si è bloccata e, e questo dato si aggrava ovviamente nell'economia in via di sviluppo dove la situazione è peggiore, eh, dove il 70% dell'occupazione dell femminile non ha anche protezioni praticamente sociali, quindi anche contro il licenziamento. Uh, oggi troviamo che più di un miliardo e mezzo di studenti sta uh, praticamente svolgendo l'attività scolastica da casa 60, insieme a 60 milioni di insegnanti e come abbiamo detto prima anche questo tipo di, eh, di lavoro ricade praticamente sulle donne quindi l'assistenza un altro dato che riporta le Nazioni Unite è che c'è il rischio che eh, soprattutto nelle zone più povere con questo fatto della scuola che non si eh, c'è più possibilità di praticamente andare nelle strutture scolastiche le ragazze e le adolescenti eh, lasciano anche praticamente gli studi e sempre le Nazioni Unite nel report dicono, forniscono quest'altro da dato che le donne di tutte le età sono quelle che eh, si prendono cura praticamente degli anziani, pensiamo anche alle donne anziane in questo periodo praticamente di pandemia, dove anche le pensioni sono più basse e, e dove hanno anche bisogno di, di molta assistenza che ricade sempre sul femminile. E poi ehm, volevo darvi altri eh, volevo darvi un altro dato della proprio è uscito oggi un articolo praticamente del sole 24 ore eh, dove ora ve lo trovo scusate dove comunque eh, la sabatini la direttrice praticamente Uh, afferma che il fatto che uh, le donne praticamente proprio un dato della Banca Centrale d'Italia che dove c'è più occupazione femminile c'è anche più crescita economica quindi questo, questo dato uh, purtroppo negativo, e allarmante anche che le donne stanno perdendo lavoro eh, le donne, tutto ricade sulle donne, non giovane anche all'economia all e Katia Dezio ...responsabile del coordinamento delle donne della CISL, eh, sempre in un articolo uscito proprio in questi giorni, afferma che appunto le donne hanno salari più bassi, contratti precari, che sono occupate, e eh, eh, praticamente non, eh, non, non assumono posizioni aziendali praticamente apicali, sono proprio le donne che troviamo praticamente di questo punto di vista ehm, sempre dati eh, le imprenditrici quindi le, le donne a capo di aziende con questa pandemia si sono trovate in difficoltà per quanto riguarda il lavoro in smart working anche perché magari non avendo una grossa alfa, alfabetizzazione praticamente informatica quindi questo è stato un altro dato che ho trovato proprio su InGender. I punti ehm, Ecco, volevo leggervi questa cosa di, di Linda Laura Sabatini, direttrice dell'Istat, che dice lasciare indietro le donne è, è, è un freno alla crescita, significa lasciare indietro eh, tutto il paese, la Banca d'Italia ha dimostrato che l'incremento dell'occupazione femminile porta con sé un, un incremento di rendita ed è un elemento a protezione della povertà. Questo è proprio un, un articolo che è uscito oggi su solamente questo. Questo è il quadro. Credo che il dato, più, eh. il dato che parli proprio sia il fatto che eh, le donne eh, su 101.000 disoccupati 99.000 sono donne, sì, credo. Io volevo diciamo, okay, chiedere a questo proposito, eh, intanto non so se c'è proprio un problema col tuo microfono. Eh, non so. Sì, lo sente anche, anche Rita. Eh, quindi non sapevo se è fossimo. Eh, oh. ehm, e poi vabbè, poi se chi andava, se, se pensi insomma, di voler rispondere, io ho qualche commento l'ho mostrato. Eh, oh, ce n'era no, no, un modo importante di che, non so, te li mostro qui. Questo eh, aspetta no, un attimo: prima quello di Samantha, questo qua. In oh, merito al so Covid, no, no, no. bisognerebbe notare come le decisioni in merito alla gestione vengono prese dagli uomini che non tengono mai conto del lavoro domestico di cura che ricade inesorabilmente sulle donne. Esattamente, eh. esattamente è un po' quello che poi diceva anche il report delle Nazioni Unite che le donne dovrebbero ricoprire dei ruoli anche per affrontare questa pandemia e ovviamente se una donna eh, l'uomo non se ne occupa, l'uomo non, non, non, non è sensibile ovviamente a questo tipo di problematica, se le donne ricoprissero dei ruoli eh, politici e sociali anche per aumentare la pandemia e il tipo di strategie che si devono attuare praticamente per contrastare questa pandemia prenderebbero in considerazione anche il lavoro delle donne da casa, però questo dato mi fa pensare a come in realtà il lavoro domestico non abbiamo avuto una grande rivoluzione da questo punto di vista perché anche questa pandemia ci dimostra come le donne anche prima della pandemia si occupassero sempre dei lavori praticamente della casa, no? dei lavori di cura, dei lavori dei bambini, che questa cosa non fosse, non è condivisa praticamente con il maschile. Che è un principio molto forte del patriarcato, poi questo, questo tipo di. Io ne approfitto per, per risolvermi anche io qualche, qualche dubbio che mi è venuto anche mentre, mentre stavi eh, portando appunto i dati. Eh, allora c'è questo qua questo e soprattutto questo commento mi aveva fatto un po' pensare sto guardando sì, le mimose di sì. Rita, siamo tutte con le mimose è una Simone sì. de Beauvoir sì. e volevo sì. sì. questa cosa qua eh, perché sì, si parla anche del eh, per esempio dello smart working però eh, in tutto questo una, un elemento che, eh, di cui pure dobbiamo occuparci è un po' appunto eh, le donne più anziane che sono fra l'altro anche a rischio COVID e che a spesso accudiscono i nipoti. Quindi mi sembrava eh, importante anche rispetto al livello proprio generazionale, perché poi eh, non so se, se avevi trovato qualcosa anche in merito, diciamo, anche relativamente all'abilità nello smart working, che è una cosa che a maggior ragione colpisce le donne che invece. Eh, sostanzialmente sono sempre relegate ai ruoli più tradizionali. Lo smart working uh, riporta le donne praticamente la riporta da casa, questo è sempre, dice, ci dice Katia Terzo, responsabile del coordinamento delle donne CISL, eh, dove si sono sovrapposti anche gli impieghi praticamente domestici e di figli. Lo smart working per le donne è stato un carico praticamente ulteriore, oltre che per le imprenditrici come ho detto prima, mh, ha creato dei problemi perché non abituate eh, si sono trovate a dover gestire eh, una crisi da un punto di vista lavorativo magari non avendo i mezzi e, e, quella, e quel, quello skill eh, rispetto alle, alle abilità informatiche dove hanno avuto praticamente dei problemi, questo sempre da un, re, da un report eh, su in genere. Ovviamente le donne anziane eh, sono le donne, le donne più colpite anche da, dalla pandemia, e, poi anche qui non si, i dati sono contrastanti, c'è cioè chi dice che siano più colpiti gli uomini rispetto alle donne, chi afferma che sono le donne più colpite rispetto agli uomini. Ah, Perì, per ecco, esempio, mi sembrava, eh, visto, mi sembrava sì, molto interessante. Sì, sì. il dato ufficiale sul bonus babysitter rivela infatti che la maggior parte sia stato percepito dai nonni. Sì. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Vabbè, perché la donna, ovviamente, ma questo è un, è un dato, secondo me, che, che a parte il bonus, il fatto che i nonni eh, si prendano cura poi dei nipoti perché la madre deve andare a lavorare, c'è cioè un dato che c'era anche prima della pandemia. C'è cioè un, una struttura sociale dove molte donne, molte mamme, eh, delegano, diciamo... Per alleviare, dalla, diciamo, da, per non avere il carico ulteriore dei figli, lo delegano ai nonni. Questo ci fa riflettere su come eh, l'uomo, anche qua, cioè, mh, non è stato raggiunto un grande, un, una, grande, diciamo, un, grande, una grande proporzione nel dividersi il lavoro tra uomini e donne. Cioè, sembra Beh. che il tutto ricada maggiormente sulla donna e che l'uomo svolga sempre ruoli di potere, il lavoro, il lavoro. Scusate se non si vedono in questo momento Rita e Betty, però mi sembrava anche interessante questo, non so se... Eh, sì, sì, è una sì, sì. maria di sì, sì. sì. sì. Il Sole 24 ore riportò un'analisi della società di consulenza McKinsey che parlava di aumento del PIL e parità di genere nel lavoro, ossia il PIL aumenterebbe esponenzialmente se fosse, questo era quello che dicevi infatti anche tu prima, sì, se fosse se la base della città dell'Italia, evidente che non vedendo i dati invece questo concetto non è stato letto compreso, ma sicuramente non è stato applicato, servirebbe una presa di coscienza da parte del governo assolutamente, infatti è quello che diceva anche l'articolo che uscì oggi sul Sole24 è quello che diceva la, la Sabatini sostanzialmente, quindi il fatto che le donne non abbiano lavoro e, e la disoccupazione sia soprattutto femminile cioè non giova proprio all'economia del paese questo però secondo me, ritorniamo sempre al discorso politico eh, che eh, è di struttura patriarcale, che le donne, cioè quali donne noi troviamo oggi diciamo, mh, a, nelle strategie eh, delle politiche ed economiche ad affrontare eh, il, la pandemia. Quindi ovviamente non ci sono neanche donne agli apici che stanno affrontando questo problema e quindi come diceva la ragazza che ha lasciato il corso, c'è una presa di coscienza, cioè anche il governo degli uomini non, non si rende conto che avere tante donne disoccupate non giova a nessuno e non giova soprattutto all'economia. Ovviamente questi sono i dati che poi appunto in rete eh, sono questi, cioè, questa, quindi si parla, ecco un'altra cosa importante, si parla di recession, eh, cioè quindi di al femminile proprio in questo Periodo, cioè di recessione, quindi non so se l'ho pronunciato bene il mio inglese, un po' così, e, però c'è proprio questa recessione delle donne. Questo dovrebbe, dovrebbe farci riflettere sul fatto anche perché noi donne siamo quelle che in questo momento di, di, di crisi, eh, siamo quelle più colpite da tutti i punti di vista, e niente, io ecco, non so se sì, c'è Samantha di fatto conviene che le donne vengano mantenute e relegate ai ruoli di cura perché permette allo Stato di non fare interventi economici certo, c'è anche un problema di welfare eh? di welfare sociale dove appunto anche qui noi donne non siamo protette e... però eh, questo è un problema che noi già avevamo prima della pandemia partiamo solo da, dal gap salari salariale quindi per questi problemi c'erano già prima della pandemia e si sono acuiti e sono diventati più forti quindi con, con, con questa con questo con questo covid quindi sono problemi che già avevamo prima e niente io diciamo questo è un po' eh, ho sintetizzato un po' i punti fondamentali per quanto riguarda um, il discorso, uh, il discorso della, della, delle donne, eh, del lavoro e della pandemia. Eh, leggo quest'altra cosa del World Economic Forum del 2020 che dice il, 70, il 62% delle donne svolge il lavoro non retribuito normalmente. Eh, quindi già normalmente prima della pandemia, il 62% delle donne svolge il lavoro non retribuito contro il 30% degli uomini. Questa forbice si ha si ampia in questo momento uh, in questo momento di crisi e quindi dicevo cioè, i problemi c'erano già prima e si sono acuiti sono diventati più forti con, uh, con la pandemia cioè è come se la pandemia avesse avesse uh, fatto uh, ci avesse portato a fare un focus sulla condizione che già avevamo comunque prima precedente a questo momento quindi ecco. sì, esatto Poi, se non veramente pare che, non so, che sia un virus, che la pandemia, che questo... Uh, covid-19 sia esattamente la ragione poi per cui ci troviamo qui quando così non è perché voglio dire non c'è una correlazione diretta c'è una correlazione che è appunto trasversale politica è, è ben certo. precisa come appunto quello che dicevi tu c'era cioè una situazione pregressa che in una situazione che ha richiesto la pandemia è semplicemente più evidente e è, è andata peggiorando ma sempre per una causa che fuori dalla pandemia chiaramente esatto, e, esatto. è arrivata anche, anche Berti io vorrei mostrare infatti quello giusto per concludere questo, questo intervento